Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Boca Junior per la stagione 22-23 in edizione Fan, la maglia pensata per i tifosi. La maglia Adidas Boca Juniors 2022-23 ha ovviamente la fascia pettorale gialla su una base blu. La maglia ha un colletto pieghevole, una caratteristica che troviamo su molte squadre Adidas del 2022-23 il colletto è completamente giallo così come le tre strisce che corrono dal colletto alle spalle i polsini sono gialli nella sezione esterna il soprannome di Boca Xeneise è scritto sotto la parte posteriore del colletto in giallo la maglia da casa adidas Boca Juniors 22-23 ritorna al tradizionale stemma del club la maglia Boca Junior sembra fare riferimento in modo simile a un paio di maglie bocca della fine degli anni 80 e dei primi anni 90 la maglia è molto bella nella mia classifica questa prende 4 stelle mi piace tanto soprattutto perché riporta alla mente la maglia dei passati, del passato con questo colore blu scuro veramente meraviglioso qui in alto vedete il costo molto vantaggioso per una maglia di un'ottima qualità che arriva con dei tempi di spedizione molto veloci questa è arrivata in 22 giorni in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere sul sito quali splendide maglie vi attendono ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo lasciateci un like e iscrivetevi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa